Vi volevo informare che da oggi 2 e domani 3 novembre all'Eurospin c'è in promozione questa coperta a 1 euro, solo un euro Praticamente è una coperta che infili le mani e la testa, che avvolge mentre guardi la televisione, mentre leggi Quindi costa solo un euro, però con un minimo di spesa di 30 euro nel Deprian ci sono tantissimi prodotti in promozione validi dal 31, eh, dal 31 ottobre all'11 novembre, ci sono tanti prodotti in promozione tipo questi bocconcini di spezzatino bovino a 5,99€, c'è il gorgonzola dop a 1,49, il vino Chianti DOC a 2,99, questo dal 31 ottobre all'11 novembre. Però ricordatevi bene che la coperta, questa, è solo il 2 oggi e domani 3 con un minimo di spesa di 30 euro. Poi altri prodotti, eh, c'è sempre il vino... 1,45 c'è l'asiago a, cioè a 6,99 la mortadella che sono 500 grammi a 2,99 eh, insomma ci sono vari prodotti che si possono comprare e anche la bresaola che io ad esempio la bresaola la uso molto a 2,69 formaggio pecorino a 2,99 l'oltre pavese a 4,99 insomma ragazzi ci sono tanti Tantissimi, tantissimi prodotti, tanti tipi di vino, vedete i prezzi, 2,99, 1,39, non vi sto a dire tutte le marche, la pasta sfoglia a 0,59, la pizzarella, che è questa, pizzarella è un formaggio, praticamente tipo la mozzarella, a 1,39, pancetta 1,35, le mezze lune, 1,99 come vedete l'Eurospin ha prodotti che sono di ottima qualità e anche a prezzo accessibile e molto molto economico il latte mezzo di latte 0,29 eh, poi cos'altro c'è la pastola, pasta di semola 0,49 le olive c'è cioè in promozione sempre a 0,99 insomma ragazzi vi conviene farvi un giro all'Eurospin perché c'è veramente veramente di, tu, di tutto i cracker adesso io prendo dei pezzi così da dire 0,69 cracker il croissant 1,99 eh, con la crema al cioccolato e pasticceria eh, il caffè il caffè 1,39 Ierez, eh, poi cosa c'è? lo scotch, vabbè ci sono tanti tanti altri prodotti eh, poi altre cose i vari detersivi fazzoletti da naso 0,99 eh, poi mh, ad esempio anche queste che io li ho già prese sono anche buone linguine allo scotch 500 grammi sono per due persone a 2,49, praticamente fate un primo con 2,49 euro e mangiate in due. I pranzi di pizza margherita a 2,99 Poi d'altro c'è ancora di interessante. Se non, è, non ci tenete alla dieta c'è eh, lo speciale cioccolato, quindi profiterò la 3,99, c'è le viennette, mamma mia, il tronchetto al cacao e vaniglia, 1,19 l'ho già preso. Uh, Un'altra cosa che non avevo mai provato e che adoro, la cioccolata, questa, la cioccolata con le mandorle, provatela, provatela, provatela, 1,69. Io l'ho presa per fare gli eventi in palestra dopo il fitness, tutte barrate, praticamente sono quadratini, li ho tutti spezzati a metà. E ogni tanto ne mangiavamo un quadratino. Però giuro, io ne ho mangiata tanta perché è veramente buona. E tutti i vari tipi di cioccolatini, che non sono poi cari. Eh, lo stesso, le arance 0,99. 1,49 le pere. Le castagne con la padella 5,99 la padella e le castagne 3,99 i vari tipi di verdura e anche la carne, ho provato anche la carne e devo dire che è ottima, è ottima anche la carne, veramente, specialmente il pollo, i cannelloni 2,19 e poi ci sono vari attrezzi, se può interessare, pentole pressione, eh, la piastra induzione che costa 34 euro eh, hanno anche questi prodotti casalinghi vari giochi già il natale si può comprare vabbè i viaggi però quello che a noi interessava era questa che con un minimo di spesa si può comprare eh, la coperta a un euro io ho già preso il bollitore ho preso la pentolante aderente per fare le crepe a un euro e devo dire che funzionano adesso voglio prendere anche questa coperta ricordatevi da oggi 2 e 3 novembre domani, quindi venerdì e sabato questo. Mi raccomando, fate la spesa all'Euroscript e prendetevi sta coperta per guardare la tv o leggere un libro o prendere delle coccole dal vostro amore. E se non avete il vostro amore, dai vostri amici, dai vostri cani o da voi stessi. Ciao, alla prossima. Ciao ciao.